la metafora del treno è stata un'idea fantastica perché questo è proprio un viaggio che oltre l'altro, facciamo in treno quando lo portiamo in giro. È anche un, un, un, un oggetto dell'immaginario, un'allegoria un spirituale e tutto questo attraversa tutti i generi musicali. <susurra>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 alla fine è una sperimentazione, forse vorrebbe essere la puntata zero di un percorso, ma noi, noi proviamo ad andare nascosto in questo senso.